Vogliamo passare adesso, diciamo, dal mondo eh, spirituale e materiale al mondo solo materiale, in questo momento. Vogliamo par parlare del CERN. Mm. Allora, il CERN. Vediamo se... Voglio prendere... Intanto voglio mettere un po' di immagini. Allora, vediamo se qui mi dà qualcosa. CERN. No, però immagini. Ecco qua, questo è il cerne, voilà, ha tutto qua, eccolo qua, e l'ha dato subito. Cerne, il cerne, dice che c'entra il cerne, ah vedi qui c'è tutto, che c'entra il cerne Alessio con Apocalisse 9, vedremo che c'entra il cerne con Apocalisse 9, vada bene, noi non diciamo che il cerne c'entra in modo tassativo con Apocalisse 9, noi intanto vogliamo vedere se ci sono delle, come dire, de, de, delle col, uh, correlazioni fra il mondo scientifico in particolare del CERN e Apocalisse 9, vediamo, vediamo, lo vedremo insieme, pian pianino, poi l'ascoltatore avrà l'ultima parola, ognuno di voi poi prende o lascia come è scritto nella scrittura Ritenete il bene e lasciate andare il male. Bene, se c'è qualcosa che tu repudichi che non sia giusto, eccetera, eccetera, lascialo andare. Allora, nel 1954 viene creato il CERN, interessante, eh, tramite 12 nazioni europee, 1954, interessante, era appena finita la guerra, perché la guerra finisce nel 1945, non c'era una lira, eppure viene creato il cerne il cerne è costato e costa oggi trilioni, trilioni di trilioni, di trilioni di dollari e poi dicono che la fame nel mondo e tutto quanto la fa il cristianesimo pensa un po' hanno una cultura queste persone proprio da ciavatta ecco. detto proprio alla romana allora si tratta di una collaborazione scientifica di molte nazioni, non solo dell'Europa, di ben 8.000 scienziati. Cioè non è che stiamo parlando, ragazzi, che qui ci sono 4-5 scienziati, eccetera, eccetera. 8.000 scienziati. Interessante notare la data, ulteriormente lo diciamo, 1954. Perché? Israele, gli ebrei, scusate, tornano in Israele nel 48, con risoluzione ONU del 47, la 181. E se voi notate, noi queste cose le stiamo dicendo in tutti i video, quindi chi ha visto i nostri video sa di quello che stiamo parlando, chi non li ha visti naviga un po' nel buio. Allora... E da quel momento che scatta l'ultima generazione che durerà dai 70 agli 80 anni, dal 1947-48, si è iniziato a concretizzare tutto quello che è il discorso degli ultimi giorni, il discorso finale, e ivi compreso anche il CERN, qualora c'entrasse. vedremo, vedremo, dateci una possibilità, nel senso che prima di giudicare aspetta che finisco il discorso, se no non puoi giudicare, e poi giudica tutto, no che non giudichi. Bene. Come già detto sono stati investiti trilioni di trilioni di trilioni di dollari idem per la conquista dello spazio e poi la gente si muore di fame e la colpa è degli cristiani e degli ebrei, giusto, giusto. Di chi è la colpa del mondo? Di noi cristiani e dei nostri cari amici ebrei che salutiamo tanto che Dio benedica Israele, sempre, noi siamo, saremo sempre pro Israele, sempre. Dio dice chi benedice Israele sarà benedetto, che Dio benedica Israele. Poi, se uno fa del male, deve pagare ma la persona, non, non la popolazione. Eh. Bene. No, no. Noi riprendiamo i massoni, i satanisti, questi riprendiamo. Mm. Questi sono il male del mondo, i massoni. Altro che e se un ebreo è massone la deve pagare lui come persona però e se un cristiano dice di essere cri cristiano ed è massone che la paghi pure lui attenzione quindi sono stati investiti tutti questi soldi nello spazio, nel CERN eccetera eccetera perché cosa? perché eh, la gente si affanna a conquistare lo spazio perché? Cosa fa? La prima cosa che fa l'uomo sul pianeta Terra, che cos'è? Creare armi di distruzione. Perché chi ha le armi può conquistare la Terra e governare. Giusto? Ecco. Quindi, perché pensate che la gente voglia andare nello spazio? Perché con i satelliti, con le armi che vorrebbero mettere là sopra se già chissà quante ce ne sono... Che controlla lo spazio controlla il pianeta Terra, conquista il mondo, ammazza tutti e si mette a governare dicendo che egli è Dio. Ed è esattamente quello che farà l'anticristo, non ci fa una piega. Il male del mondo è la massoneria, è il satanismo. È questa roba qua. Dio non ci ha detto di governare lo spazio, di conquistare lo spazio, ma di governare e soggiogare la terra, conquistare la terra. Non siamo contro la scienza, ma sì contro il suicidio. E poi studiare lo, lo spazio a discapito delle popolazioni che, si mu che muoiono di fame. Sai che c'è? Che noi siamo veramente liberi di intendere e di volere. E non vogliamo chiamarci liberi pensatori, perché questa è una frase ti tipicamente gnostica e massonica e satanica anche se ci sono cari fratelli che la usano però noi preferiamo non usarla allora cos'è il cerne? è il più potente acceleratore di particelle del mondo loro cercano di giustificarsi perché sono furbi ma la loro furbizia è satanica quindi è facile da, da buttare giù loro dicono no ma eh, voi non vi dovete scandalizzare che questo è un mega acceleratore di particelle perché pure il televisore lo è e noi rispondiamo perché a noi ci piace rispondere ma davvero Oh, ma cosa mi dici? ma come sei cioè, bravo pure il televisore allora è un acceleratore di particelle e quindi siamo tutti calmi e tranquilli ma è come dire no non ti preoccupare se abbiamo creato una bomba atomica capace di distruggere il mondo mille volte in fondo, anche il fucile è un'arma, giusto, è proprio un paragone, paragonare l'acceleratore di particelle del CERN, paragonarlo all'acceleratore di particelle di un eh, televisore, è come paragonare una bomba atomica che ti può distruggere la Terra mille volte con un fucile preceso pre... ma proprio pre... Oh, questi sono scienziati, eh Scienziati, gente che ha di quoziente intelletto, il, suo, il loro intelletto arriva a 200, qualcuno pure 230, pensate. Fantastico. Ora però, se ti scoppia un televisore dentro casa, te pian corpo e finisce lì, a meno che non, non, non, non lo stai a bracciare, e allora vabbè, ma se no finisce lì, ma se ti scoppia il cerne, se ti scoppia il cerne, o se crea qualcosa il cerne vedremo quello che succede in questo video parleremo di tutte queste cose saranno gli stessi scientifici a rivelarcele a dichiararcele anzi eccetera eccetera eccetera bene allora è stato denominato da molti scienziati il mostro acceleratore di particelle di atomi sottoterra grazie a questo acceleratore è stata rivoluzionata la fisica con la scoperta del famoso ne avrete sentito parlare tutti nei mass media del bosone di Higgs detta la particella di Dio domanda perché a noi ci piace fare la domanda del milione quale Dio? il Dio dei massoni? il Dio dei gnostici? Il dio dei satanisti. Sapete che tutti questi dicono c'è un padre! C'è un padre. Sì, sì, c'è voi avete un padre. Quello con la P minuscola. Però il cane, la scimmia di Dio. Satana il maledetto. Ma fammi sta buono. Allora, eh, perché un mondo cosiddetto ateo? Chiama le cose con nomi spirituali. Perché? In fondo se Dio, come vogliono farci credere, non c'è, perché lo mettono dappertutto? Ma vedremo! Troppe cose vedremo da questo momento in poi. Bene. Forse poi sta parte, oltre al video intero, la taglieremo e la caricheremo anche da da sola stavo pensando adesso mentre facevo tutte queste considerazioni o esposizioni anzi vediamo allora queste particelle appunto con questo acceleratore che potete vedere qua vedete qui c'è questo eccolo qua in particolare questo è uno eccolo qua vedete questo è l'acceleratore che si trova tra svizzera e che era mi ricordo, vabbè, una parte sta in Svizzera e l'altra parte sta, mi ricordo se sta, Fran in Francia, sì, tra Svizzera e Francia. Vedremo tante cose anche di dove sta, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quindi queste particelle vengono eh, spinte a ve velocità che vanno eh, alla velocità della luce, forse anche di più, e le fanno collidere. Non pensate che siano giochetti da ragazzi. Eh? Ok, questo perché lo fanno? Beh, perché loro sono curiosi, vogliono risposte, vogliono conoscenza e quindi fanno queste cose. Fanno così. Qualcuno dirà, ah ma sei contro la, la scienza, contro la scienza. Io sono contro il suicidio e non sono l'unico. Adesso vedremo dei fior di scienziati che si sono... Eh, opposti a tutto questo e perché si sono opposti allora cosa eh, investiga il CERN ma solo Dio sa tutto quello che investigano comunque siccome tutto viene alla luce molte cose sono venute alla luce e quindi si è eh, saputo perché loro stessi ce, ce lo hanno dichiarato che stanno investigando la materia oscura la supermateria, l'antimateria, altre dimensioni, apertura portali dimensionali, altri universi, mondi spirituali, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda l'antimateria, un grammo di antimateria ha quattro volte la potenza della bomba di Hiroshima. L'antimateria esisteva quando si è creato il mondo, poi non c'è stata più. Se l'antimateria venisse ricreata, amici miei, sono fatti nostri. Questi stanno facendo questo, con i miei e i tuoi soldi, perché poi noi siamo poveri, ci cioè morimo di fame, la gente muore di fame, eccetera, eccetera, eccetera, e questi spendono tutti questi soldi quando noi, come noi abbiamo sempre asserito nel mondo, potremmo essere tutti quanti ricchissimi. E invece per colpa di questi qua, dei governanti, dei politici, degli industriali, che sono tutti massoni, tutti gnostici, e massoneria e gnosticismo è la stessa cosa col satanismo, ve lo dimostreremo ulteriormente, nei prossimi video che faremo di denuncia al mondo ufologico è chiaro che il male del mondo sono loro e non i cristiani nel 2008 dopo alcuni lanci di protoni la macchina si danneggiò Bene. e la dovete riparare indovinate quanti soldi è costato? appunto immaginate nel 2013 idem vengono impegnati 10 BB con la B di Bologna, miliardi di dollari, per ripararla, per aggiornarla, per restaurarla. Scusate, non eh, eh, per restaurarla. Okay. Nel 2012 appunto si scoprirà il bosone di X, detto appunto la particella di Dio. E ripetiamo la domanda, quale Dio? Forse quello loro. Ci sono altre curiosità sul CERN, ovvero che stanno cercando universi paralleli e, reggetevi, vogliono creare, in miniatura, dicono loro, un buco nero. Che cos'è un buco nero? Andate su, rimanete su YouTube dopo e, e, e mettete la voce un Universo Buchi Neri universo e buchi neri e vedetevi qualche documentario e documentatevi di che cosa sono i buchi neri un buco nero un buco nero ti prende il sole il sole lo succhia e te lo fa diventare piccolo come questo tappino qua in un secondo in un secondo insomma in un tempo re relativamente corto quello che è insomma questo è un buco nero che ne pensate? Questi stanno qui sulla Terra, la loro curiosità vogliono creare un buco nero in miniatura. Non so quanti scientifici hanno scritto e gli hanno detto siete una massa dei de, de pazzoidi. Scientifici. li hanno denunciati. Non, non, non è che siamo noi che, che diciamo che sono a manica dei pazzi da legà. E questi hanno 230, 200 di quoziente intellettivo. Riprodurre buchi neri, vogliono riprodurre buchi neri. Pensa un po' sulla Terra, infatti. Qualcuno ebbe ad asserire delle cose molto, molto, molto. Eh, che danno a che riflettere. Uno di questi è stato niente meno che Stephen Hawking. Stephen Hawking, per chi non lo sapesse, allora, sarebbe questo qua. Eh, ok. ecco questo è Steven Hawking. Ok, ateo che dice che, che non crede in Dio eccetera eccetera completamente ateo. E questo qui praticamente è ehm, il moderno Einstein ok allora cosa disse Stephen Hawking quando fu rimodernato e tutto quanto lui disse che eh, questo cerne creerà gravi danni non solo al pianeta Terra ma a tutto l'universo Giustamente, se questi vogliono fare buchi neri e tante altre cose, stanno giocando a voler essere Dio. L'uomo vuole sempre essere Dio. Bene. Quindi, a dirlo, è stato questo signore qua. Ok? Quindi, se non siete d'accordo con quello che vi stiamo dicendo, andate da questo signore e gli dite, capisci niente! No? Perché mo' sono tutti i professori! No?» Arrivano questi quattro satanistelli dei quattro soldi, arriva il birillo de turno, no? Smentiscono tutti quanti i lessici, i vocabolari di ebraico, la Bibbia, i, ma i manoscritti originali, perché? Perché? Perché loro sono massoni, e siccome loro sono massoni, è tutto quanto, ma sono tutti i professori, che capiscono niente poi. alla fine. Bene, l'astrofisico Neil Gris Tyson, anche esso lanciò un allarme e nel lanciare l'allarme lo fece in un modo particolare, ovvero portò un esempio. E L'esempio è questo, testuali e parole. Ve le leggiamo. Lui disse, l'astrofetico Neil deGris Tyson, disse, qualunque persona avesse il sentimento di far saltare un qualsiasi pianeta dell'universo, per farlo non dovrebbe fare altro che costruire una macchina esattamente come il certo. Raggiungerebbe il suo scopo immediatamente in modo molto semplice e rapido. Lo ha detto questo astrofisico e sono state scritte lettere dal mondo scientifico a questi 8000 scienziati, eccetera, eccetera, eccetera. Vi potete documentare e poi uh, metteremo dei video in descrizione dove gli stessi. Uh, scienziati del CERN ci dicono quello che stanno facendo ovviamente non saranno in italiano ma che ci vedete un po' voi se li trovate in italiano casomai se li trovate metteteli nei commenti allora altro fattore intrigante che eh, questi scienziati vorrebbero fare è ricreare il big bang cioè questi stanno a giocare a essere dio vogliono ricreare il big bang ragazzi il big bang eh? ok è stato per dirla alla romana un botto da paura una esplosione talmente grande che da lì è nato l'universo si è propagato e ancora oggi si sta propagando e questi vogliono ricreare un big bang dicono in miniatura e cioè, cioè non so se riusciamo a trasmettervi la gravità della situazione. E tutti, che bello, che bello, che bello, ma io dico, ma Santo Signore Benedetto, ma, ci, ma informiamoci, informiamo la Chiesa, lanciamo le allarme, la Chiesa non deve dormire. Poi se ci ascoltano bene, se non ci ascoltano, oh, il lavoro nostro l'abbiamo fatto. Quindi vogliono cercare di essere Dio, i creatori, l'uomo è Dio, e quindi crea, crea. Bene, ripeto, vi metteremo i link dove loro stessi vi dicono queste cose, eh? oltre che queste cose stanno nei giornali, nei mass media, se la gente si documentasse, invece di vedesse solo il calcio, e poi il resto vive così nel, nel, nel, nel più totale, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, John Ellis che è uno dei più grandi scienziati al mondo che lavora al CERN, lui stesso vi dirà queste cose nei video che troverete in descrizione sotto al presente video. Allora, qualcuno per descrivere la pazzia di questo CERN, di quello che si sta facendo in questo CERN, portò l'esempio del castello. Se tu prendi un castello e inizi a smontarlo tutto, pietra dopo pietra, e a togliere il cemento e tutto quanto, alla fine ti ritroverai in mano un mare di pietre e il castello non lo potrai più riarmare. Nel senso che tu immaginati che il castello è stato fatto da un architetto, un architetto. Quindi solo l'architetto è capace a costruire quel castello. Se arriva un altro che non è architetto e lo smonta tutto, non lo potrà mai più... Rimontare, riarmare. Bene il castello che stiamo presentando in modo allegorico è l'universo e l'architetto, come dicono i massoni che lo chiamano il grande architetto dell'universo, che, che, che, che, che, che, che quello è Satana, ma in verità è il vero il vero creatore che nella Bibbia si chiama creatore non architetto. Il vero creatore ma per far capire lo stiamo dicendo, il vero creatore è Dio, e solo Dio ha la capacità di poter creare, se tu lo vai a smontare, questo universo, ricreando il Big Bang, eh, ricreando, e eh, vogliono prendere eh, quello che unisce gli universi, cioè tipo un attacco e portarlo al suo stato prim primario, liquido, eccetera, eccetera, dopo non lo riarmerai mai più, questo vogliono fare questi pazzoidi mi viene da pensare alla lettera bet bet me la dà? no e te pareva Ma, eh, vediamo bet allora se metto l'alfabeto Aleph, Bet, Gimel, Dalet, vediamo, ho oh, fatto attaccato, vabbè, ecco questa è la gaffa, Aleph, Bet, vorrei solo una Bet, solo la Bet vorrei, Vette e... Vive aspettiamo i comodi de della rete intanto ci guardiamo ecco qua oh. la betta è questa ci abbiamo fatto la prima lettera della uh, della genesi quindi della bibbia è questa dicono gli ebrei e siccome quello che dicono in questo caso è perfettamente biblico quindi si può tranquillamente prendere che ha un significato particolare e il significato è questo tu trovi qua chiuso trovi qua chiuso trovi qua chiuso e trovi solamente aperto davanti e siccome la prima lettera e i primi eh, le prime parole e i primi versi parlano della creazione qui ti sta dicendo da qua in poi la creazione viene rivelata da qui indietro è chiuso non cercare di capire e di indagare perché non ci riuscirà mai l'uomo vuole oltrepassare questo limite l'uomo distruggerà se stesso loro questi qua questi signori del cerne quindi vorrebbero sapere come era fatto l'universo nel principio. Quindi vogliono ricreare il Big Bang. Vogliono scollare tutto, portarlo allo stato liquido. Ecco perché poi Stephen Hawking disse, attenzione, voi distruggerete non solo la Terra, ma lo stesso universo. Bene. In tutto questo il CERN sta cercando fenomeni, paranormali lo dicono loro lo hanno detto loro universi paralleli mondi spirituali fenomeni paranormali ma non erano atei questi scienziati a quanto pare no ma infatti la massoneria non è atea e lo neanche sono adoratori di satana che loro lo chiamano lucifero, ma questa è un'altra storia vogliamo aprire una parentesi chiudiamo questa qua torniamo qua vogliamo aprire noi ab abbiamo scritto Cerne: guardate tutto quello che ci sta comparendo davanti guardate eh? guardate. guardate questa immagine dopo ve le mostreremo uh, guardate questa bellissima questa questa è stupenda ci interessa tutto qua solo scrivendo CERN, eh? Attenzione, poi questo costa il peggio neanche con Google noi non usiamo niente di ufficiale quindi niente Google niente, niente di usiamo Linux tutto niente, niente che fa parte del, del sistema del nuovo ordine mondiale bene allora parentesi la trinità satanica dell'India c'è cioè mo' che c'entra che c'entra? E eh, ora vediamo che c'entra. Trinità satanica dell'India. La trinità satanica dell'India, guarda caso tutti vogliono imitare la trinità, è composta da Shiva, Vishnu e Brahma. Bene. Allora Shiva sarebbe il loro dio con la d minuscola della distruzione, Vishnu o Vishnu il dio della preservazione e Brahma il dio della creazione. Quindi Shiva nell'induismo distrugge. Poi che cosa fa? L distrugge perché poi distruggendo vogliono ricreare. Per farlo chiamano Brahma. Quindi prima si distrugge e poi si ricrea. Cosa dice il nuovo governo di ordine mondiale? Vogliamo distruggere tutto? Per ricreare un nuovo mondo un nuovo governo di ordine mondiale cosa ha detto monti l'europa ha bisogno di crisi quindi di distruzione perché solo così potrà crescere nuovamente perché si ricostruirà ciò che sarà distrutto appunto dalla crisi bene vi metteremo il link anche in descrizione bene quindi troviamo nell'induismo riproposto il pensiero del, del nuovo governo di ordine mondiale o del governo del nuovo ordine mondiale come lo vogliate chiamare. Bene, qualcuno, eh, allora, eh, ok, allora abbiamo detto che mm, la trinità satanica indiana è composta appunto da queste tre entità, Brahma, Vishnu e Shiva. Se tu metti cerne come abbiamo fatto noi CERN, ti appare appunto il CERN, vai sotto, com cominci a vedere tutte le fotografie e a un certo punto ti trovi questa. Uh, ma guarda un po'. Continui a scendere, ma non è tutto, e poi, ma guarda un po', che cos'è questo? dice questo è sciva Alessio che sei ignorante è eh, un pochetto sì è sciva dice qualcuno dirà che magari non è aggiornato in queste cose e allora? e allora? perché se io metto cerne ma appare sciva perché? domanda, è la domanda del milione la risposta è molto semplice tra virgolette perché t'appare sciva? Perché se tu vai al cerne, al CERN, fis fisicamente vai in Svizzera, vai al cerne, arrivi, entri dentro, c'è cioè la porta, l'ingresso, entri dentro, ti trovi con chi? Con Shiva. Movo. Eh! Ora, ecco il perché nel cerne si trova Shiva. Perché c'è Shiva? Ora, questo è semplice da capire, ma quello che non è semplice da capire è che cosa ci fa una del, della trinità satanica indiana nel cerne, che è, è, è un qualcosa di scientifico dove c'è tutto il mondo scientifico e dove dovrebbero essere tutti atei e non centrare in nulla col mondo religioso, soprattutto indiano ma andiamo avanti andiamo piano vediamo un pochino allora quindi uno gli fa questa domanda a queste persone che scusate no che cosa ci fa sciva nel cerne e ovviamente come la particella dell'acceleratore di, di particelle no ci hanno dato la mega risposta anche il televisore è un acceleratore di particella anche qui ci hanno dato una risposta molto intelligente qual è stata la loro risposta ma no, ce l'ha regalato il governo indiano. Il governo indiano per regalo noi abbiamo fatto il, il cerne nel 1954, ci ha regalato Shiva. Non ho capito, scusa. Cioè, il governo indiano, il governo indiano va regalato Shiva? Cioè, è come dire, Shiva, Shiva fa parte della trinità satanica. Shiva è il dio distruttore. Shiva nella religione indiana è corrisponde al nostro satana è come se il governo italiano andasse dal governo indiano e gli regalasse la statua di satana o de Bafomet o, o se lo vuoi chiamare Lucifero ma lo faccio vedere anzi ah, sì, lo faccio vedere Bafomet Bafomet ecco qua ecco qua, questo è Baphome, guardate che roba, è come se praticamente, statua, dove sta la statua? Ecco qua, qua, questa è la statua, è come se il governo italiano gli regalasse sta roba al governo indiano, loro gli hanno regalato questo, strano, No? non vi sembra strano? <coughs> dice Alessio stai esagerando, dice hai lavorato troppo qualcuno di là, stai investigando troppo, e può essere che sto a investigare troppo, mettemoci pure che sto a investigare troppo, ormai da decenni, non è un giorno che sto a investigare, è una vita, però vabbè, <coughs> sto a investigare troppo, va bene, ok. Allora, andiamo piano. Allora, facciamo finta che fino adesso non c'è niente di male, che, che va tutto ok, che sono tutti santi, che, che sono tutti immacolati, che sono tutti batte la pesca, vabbè andiamo avanti, andiamo avanti. vediamo se c'è dell'altro, c'è dell'altro, <ride> vediamo, mi viene da ridere per non piangere, <ride> che amarezza, allora, quindi è tutta una coincidenza, è tutto un film che mi sto a fantesta. vabbè, ok, <ride> A proposito, con Darwin avevano detto che avrebbero distrutto il cristianesimo, ancora non l'hanno distrutto. E poi a quanto pare qui tutti questi scienziati sono tutto meno che atei. Eppure dicono di essere atei, ma sono atei o non sono atei? Allora, 8.000 scienziati atei. Mm. Mm. Bene. Io penso che la gente di oggi giorno sta passando dal cosiddetto ateismo all'ognosticismo, alla massoneria, al, eh, alla gnosticismo massoneria, alla new age, al satanismo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi persi erano prima e continuano a essere sempre più persi. Bene. Allora. Ora. Abbiamo visto che il governo cinese... Eh, cinese scusate poco ci i cinesi il governo indiano vabbè pure i cinesi costano i dragoni quella è un'altra storia allora eh, il governo indiano gli ha regalato al cerne il loro satana <ride> e loro tutti contenti dice, oh grazie però ma è come se uno viene a casa tua no pure se sei atio ma magari e ti porta la statua in miniatura no te porta una roba del genere no tu che fai io prendo la mazzetta da no da 5 da 50 kg <ride> e poi gli do fuoco. Questo faccio io. Ma questa è un'altra storia. <ride> Vabbè. Ok. Allora, quindi il come la metto? Il governo indiano gli ha regalato Shiva e il loro Satanasso al Cerne e loro l'hanno messo là e fino adesso diciamo che facciamo finta ecco appunto prendiamo parole in prestito facciamo finta che è una coincidenza e che non c'è il male e, e che noi siamo fissati noi cristiani siamo fissati eccetera eccetera Vabbè. se voi avete seguito il Cerne negli anni o qualcosa o avete visto qualcosa a un certo punto hanno fatto un cortometraggio nel Cerne dedicato al Dio Shiva, e hanno fatto un balletto. Quindi non solo, e questo non l'hanno fatto gli indiani, l'hanno fatto quelli del CERN, o gente esterna che è andata lì a farlo, e quelli del CERN tutti contenti, ma prego, dove, dove praticamente entrare è difficilissimo, loro tutti contenti, ma certo, prego, entrate. E hanno fatto questo cortometraggio Balletto, è un balletto che lo trovate anche in, in internet dedicato appunto a Shiva. Ah beh, dice Ale, è un'alta coincidenza, lo so, noi cristiani purtroppo siamo fissati e eh, ce dovete comportare. Allora and andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, domanda, come si chiama il cerne? No? Ma ah, sai la battuta, no? Dice, di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? <ride> Al bambino me la facevano sempre. E io sai che ci pensavo? Non lo so, <ride> è bianco! E perché? <ride> non dicevo perché vabbè, vale, eh. ho, ho un po' enfatizzato. No, di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Bianco, eh. Come si chiama il Cerne? Eh, cerne. Ah, bravo! Sei più intelligente di me. <ride> Ok, lo ripeto la domanda, come si chiama il Cerne. CERN, esso due, lo vogliamo ripetere per la terza volta così spegni il video e te vai a suicidare? Non lo ripetiamo più, ok, dice Alessio stai scherzando troppo, io quando parlo di satanismo e roba varia non faccio il serio perché io non ho rispetto, io ho rispetto per le cose di Dio e per la parola di Dio e faccio a serio quando parlo delle cose di Dio ma quando parlo della massoneria, dell'agnosi e di questa roba qua non ho rispetto quindi rido scherzo, faccio battute non ti piace, cambia canale io questa gente non gli chiedo scusa e non vado a chiedere a un satanista sei satanista, piuttosto lo denuncio e mi chiamo Alessio Evangelisti e ne soffiero allora come si chiama il cerne? il cerne si chiama cerne perché il cerne si chiama cerne? ecco questa è una domanda intelligente vedete? perché il cerne si chiama cerne? o oh, cominciamo a ragionare allora vediamo se me lo dà Oh, ma me l'ha dato subito! Guarda che bello! Oh, satanista di turno che ci guardi per studiare la Bibbia e poi usare quello che impari con noi contro la Bibbia. Guarda, Satanista, guarda, stavamo con Bafomet. Vedi? Bafomet. Questo è il maledetto schifoso verme. Ecco qua, sto verme schifoso, no? Che voi adorate? Che stermina bambini ammassa, brucia, fa un macello e per buttarli nell'inferno. Mm? questo è Bafome da Bafome passiamo a Cernunos oh perfetto questo è Cernunos eccolo qua chi è? guarda che roba vossa via ma è brutto che sei eccolo qua Cernuno guarda che roba ah ecco qua eccolo qua questa è una una cosa ritrovata vera originale eh ok e questo è Cernunnos e guarda caso non ci avevo fatto caso prima uh, Gnosticwarriam.com hai capito dove stai? te lo lega all'ognosticismo hai capito? non lo sapevo dove sta? Dov Dov hai capito? scelta? vabbè è il dio scelta ok e te lo lega all'ognosticismo hai capito? quindi noi vediamo che uno si è legato anche all'agnosi quindi quando noi faremo il prossimo video dove denunceremo massoneria e agnosticismo e dimostreremo ulteriormente che questa roba è correlatissima al satanismo, alla stregoneria ci metteremo anche questo, ulteriore prova, ulteriore dimostrazione hai capito? Non lo sapevo, l'ho vista adesso, ci avevo fatto caso Bene, grazie a Dio. Interessante questo video. Come stai? Che c'hai? Cioè, stai a su troppo? Passate un po', prendi, prendi un fazzoletto, lo, lo bagni, te lo passi così, mi raccomando, siediti, rilassati, fai un respiro, poi ne fai due e poi ne fai tre. <ride> È tutta una barzelletta. La stiamo a buttare in ciara, come diciamo a Roma. Quando parliamo di questa roba, noi subito lo spirito eh, ci diventa birichino. Allora, la domanda era, perché il cerne si chiama cerne? Perché il cerne viene da Cernunos. Oh. E chi era Cernunos? Cernunos era è Dio cornuto, e non è una battuta, ecco qua che c'ha le corna, non è un modo di dire, è vero, è il Dio cornuto, vedi, lo fanno cornuto, eccolo qua, c'ha le corna, vedi, è cornuto, c'ha le corna, c'ha le corna, perché Satana imita tutto quello che è di Dio, Dio aveva messo le corna sull'altare degli olocausti, ve lo ricordate? Ecco, qui siamo rispettosi perché stiamo parlando delle cose di Dio. Il Signore ha detto a Mosè, fatti un altare con quattro corna. Poi c'era l'altare dei profumi e aveva le corna. Insomma, il corno nella Bibbia eh, ha una storia molto bella. Lo stesso Signore Gesù Cristo, quando verrà a rapire la sua chiesa, suonerà lo shofar che è un corno vuoto. Il corno rappresenta qualcosa che non ha vita, ma che soffiando lì dentro, appunto con lo roa, con lo spirito di Dio, acquista vita, suono, eccetera, eccetera, eccetera. Satana prende le cose di Dio e le sporca, ok? Ecco qua, è. Quindi Cernunnos vuol dire er il Dio cornuto, che ha le corna. Infatti Satana ha le corna. Ora la domanda del milione è seppure i satanisti hanno le corna. Ha, ha, ha. Dice non è tanto battuta perché tu li vedi quando questi si mascherano, si mettono le corna. Quindi a quanto pare si sì. domanda, ma pure i massoni hanno le corna? Ah, questo non lo so. Non lo so. Però Cernonnos significa il Dio cornuto, quindi a un certo punto noi vediamo che il Cern viene creato, gli viene data sta statua de Shiva, viene messa proprio all'entrata, fanno una danza o permettono che venga fatta una danza in onore al Dio Shiva e in più si chiama Cerne in onore al Dio Cornuto. Cominciamo a vedere che si iniziano a concretizzare una serie di coincidenze, coincidenze che lasciano assai riflettere e non ce ne vogliate per questo perché noi ci piace da pensare. Bene, vogliamo andare avanti, prendete ancora un altro fazzoletto sempre bagnato, asciugatevi un pochino la fronte, rilassatevi, tre respiri e proseguiamo. Benissimo, allora. Ora, quando noi andiamo a investigare, no? come abbiamo visto qua, tra l'altro ci sono delle coincidenze appunto, gnosticismo, cernunnos eccetera celtico da qui viene poi l'halloween attenzione eccetera quando noi andiamo a investigare vediamo che cernunnos e, e baphomet e Shiva sono lo stesso praticamente personaggio perché hanno tutto un comune quindi quando diciamo baphomet o satana vi ricordate vediamo baphomet ecco qua o satana Cernunos e Shiva, che è questo, sono lo stesso personaggio. Mm. Altra coincidenza. Nel giudaismo questo personaggio veniva chiamato Abaddon. Vogliamo uh, mostrarvi altre cose. Questo Abaddon, questo Abaddon viene chiamato, e questo ce lo dice Apocalisse 9, anche Apollyon. Mm. Benissimo. Dice, cosa ci interessa questo con il CERN? Molto semplice. La domanda del milione è, dove è stato costruito il CERN? Qua fammi vedere non ti dà tanto i nomi ma co comunque qua ecco qua ok allora il cerne è stato costruito a uh, quindi Saint Genis Pauli Allora, CERN è stato costruito in Saint Genis Pauli. Vediamo e se io faccio così che succede? ecco qua. ok e se faccio così? vede il vino? ma no non mi interessa aspetta un po' Sotto che c'era questo? Scusate, eh? Non l'ho fatto prima, lo faccio adesso. Va bene, va bene, eh, non ci interessa questo. Ok. <coughs> Prendiamo questo, va bene. Allora il cerne si trova qui che è Sant'Genis Pauli di Ginevra. ok. Boy, nella regione dell'Alverina Rodano Alpi, ok. Devi notare bene questo termine qua. Questo 1-2: eccolo qua. Pauli, Pauli, perché Pauli? <coughs> Perché Polli? Eh, mi va via la voce. Perché Polli? Da dove viene Polli? Polli viene da Apolliacum in latino. Il fratello Pietro ci dia delucidazioni, che conosce il latino. Noi il latino non lo conosciamo, anche perché è la lingua dell'anticristo e non ci interessa. Battuta. Allora, è vero? una battuta per dire una cosa vera. Ma non me domandate sotto perché è la lingua dell'anticristo, tiratevele da soli le delucidazioni, le risposte. Allora, Polli viene da Apolliacum, che Apolliacum in greco appunto si dice Apollion. Quindi, il cerne è stato costruito esattamente qua, in questa zona che si chiama Sanghenis. Polli, perché polli? Perché significa polliacum, cioè apoglium, perché all'epoca romana, dove oggi si erge, perché vogliamo usare questo, questa parola, si erge il cerne, all'epoca romana si ergeva esattamente dove si trova il cerne oggigiorno, che è questo, ecco qua, sarà questo? Beh, diciamo che è questo, via. Dove si ergeva. Dove si erge oggi il Cerne, all'epoca romana si ergeva un tempio, indovinate a chi? Ad Apollo. Apollium, Apollium. Eh, Pauli e che, che si chiamava Apolliacum in, in latino e quindi Apollion in greco. Ecco perché si chiama Pauli. Appunto, Saint Genis Pauli. Domanda saint che significa saint significa santo quindi praticamente loro stanno dicendo che apollion è un santo quante coincidenze che ne pensate mm? ok, facciamo così. Va bene. Ok. Certo. Ok. Interessante anche questa. Eccolo qua, questa è Shiva. Quindi noi abbiamo appena visto che il cerne è costruito su Saint Gennis Pauli, Saint significa appunto santo, Pauli viene da Apolliacum, quindi da Apollion, e quindi praticamente stanno dicendo che Apollion è il loro santo, possiamo dire il loro santo protettore, eccetera, eccetera, eccetera, e che guarda coincidenza all'epoca nel, uh, dei Romani in quel posto dove oggi si erge, possiamo utilizzare appunto questa parola, il cerne ok? si ergeva un tempio proprio ad Apollo. bene qualcuno dirà ancora proprio capoccione, satanista, massone eccetera eccetera eccetera sono solo coincidenze Ok, sono solo coincidenze. Va bene, allora, noi vogliamo dire, ma sì, avete ragione, vogliamo fare un'altra domanda e la chiameremo anche questa volta la domanda del milione. Il CERN ce l'ha un logo? Domanda, è una domanda. Il CERN ce un logo? Un... Noi sappiamo che tutte le grandi multinazionali, eh, industrie, eh, insomma eh, movimenti scientifici eccetera eccetera hanno sempre un logo il cerne c'è là un logo? dice sì eh, qual è il, CERN, il logo del cerne? domanda andiamolo a vedere Uh, eccolo qua ma guarda che bello che è uh, anzi questo è più grosso ci piace di più? ma guarda che roba Guarda, questo è il logo del cerne de tutti i 8000 scienziati, quelli che gli stanno sopra che dicono che sono tutti atei. Hanno messo questo piccolo loghino cerne logo 1 2 3 Alfredo qui non c'è. 4 5 6 Alfredo dove sei? 7 8 9 Alfredo fa le prove. Mo oh, mi è uscita fuori Alfredo. Ecco qua. Questo è il logo del cerne che ne pensate eccolo qua è un 666 ma che coincidenza pure questo è 666 alta coincidenza certo e eh, lo sappiamo sono tutte coincidenze mm, www e va va va vedete quando vedete diciamo noi le cose 666 insomma sto 666 lo troviamo dappertutto eccolo qua questa è più bella guardate quanto è bella questo il logo del cerne eccolo qua Sei sei sei, ma guarda un po te lo so che è una coincidenza e che noi siamo dei malpensati ecco noi lo sappiamo questo ma infatti noi vi diciamo che sono solo coincidenze sono semplicemente 200.000 coincidenze e tutto qui vediamo qui che altra roba c'è da No, stavo vedendo perché tutte queste cose prima mica le abbiamo fatte eh, stiamo improvvisando molt, molto in questo in questo in questo momento ok interessante adesso un po un po così allora eh, andiamo avanti seriamente? O volete un'altra battuta? Già che stiamo un tema di satanismo e massoni, che dite, volete una battuta? No, poi dopo quelli legalisti del web poi si arrabbiano, dice non fatele battute. Eh, ho capito, ma stiamo a parlare dei massoni dai, su un po' di elasticità, eh? bisogna pure un po' scherzare. Questa gente, eh, allora. Quindi, il logo del cerne è il 666 bene Luca. No, vabbè, questo adesso lo lasciamo stare. Benissimo. Allora, chiudiamo qua per adesso e vogliamo aprire una parentesi. In questo momento il mondo è stato ormai preparato mentalmente e psicologicamente a una pseudo-invasione da parte di pseudo-extraterrestri. Questo è stato fatto attraverso Hollywood con i suoi film da, da passoide eh, Hollywood ha lavorato molto ma non solo anche attraverso molti libri tra cui appunto Sitchin e, e tutta sta gente qua che ha invaso diciamo il mondo con le proprie pseudo pseudo teorie mh, presentando eh, dei, dei libri che parlano di, di tutto meno che di scienza bene Interessante notare che Satana in 2 Tessalonicesi 2:9-11 fa dei miracoli ma non sono miracoli veri, sono miracoli di menzogna perché Satana i veri miracoli non li può fare, cioè Satana non può creare qualcosa da nulla, quindi ti usa il creato di Dio per far apparire delle cose e non è un miracolo, è un finto miracolo, i veri miracoli li fa solo Dio. I miracoli che fa Satana sono finti, pseudo-miracoli, sono miracoli di menzogna. Li chiama la scrittura. Leggete 2 Tessalonicesi capitolo 2, dal verso che va al 9 all'11. Questo ci servirà, forse più avanti. Forse bene. Quindi, gli extraterrestri, certamente arriveranno, questo non c'è ombra di dubbio, ma non di certo gli extraterrestri che ci stanno presentando i mass media. Quelli che vengono da Marte, eccetera, eccetera, o quelli che ci stanno presentando, gli ufologini, i birillini di turno, con i loro, i loro gessomini di turno, che gli vanno dietro e gli portano. eccetera, eccetera, eccetera. I gli extraterrestri che arriveranno, arriveranno, ma abbiamo letto in Apocalisse 9, da dove arriveranno? Dal secondo cielo e dall'abisso. Non sono extraterrestri, sono demoni. La parola di Dio dice chiaramente che gli extraterrestri, occhio, non esistono, a meno che per extraterrestri non si voglia intendere, appunto, i demoni che in verità sono extraterrestri perché non vengono dalla terra ma vengono prima dal terzo cielo poi sono stati buttati fuori e poi vengono dal secondo cielo. Allora in questo caso sì ma extraterrestri intesi come vita nello spazio eccetera eccetera eccetera qualsiasi cristiano dica una cosa del genere dipartitevi da lui perché la Bibbia dice chiaramente che il secondo cielo che è tutto l'universo è abitato dai demoni e basta. Quindi occhio perché questa è la Chiesa Cattolica che sta pubblicizzando il, il discorso degli extraterrestri, attenzione, con il loro extrapotere mondiale, economico, eccetera, eccetera, eccetera. Questo perché si sta per preparare, o si sta preparando, anzi è già pronto, il grande inganno quando tutto quello che è scritto in Apocalisse 9 si concretizzerà, chissà, già stanno apparendo, delle navicelle spaziali oltre quelle che, che sono diciamo che non sono apparizioni vere ma molte sono vere ma perché sono appunto angeli del nemico che stanno facendo questo io ho visto queste cose nel senso ho visto questa gente come lavora anche all'estero in paesi dove ci sono montagne intere consacrate a satana quando fanno le riunioni fanno apparire navi spaziali le riunioni di satanismo di stregoneria che fanno i peggioriti cose che non vi posso neanche raccontare pazzesche ricordatevi che io sono stato anche in missione in, in amazzonia insomma l'esperienza ce l'ho un po' alle spalle e vi posso, vi, vi, vi posso dire che so di quello che sto parlando attenzione al movimento satanico. Il movimento satanico è molto pericoloso, non giocate con loro, con questi demoni, attenzione. Eh, se siete cristiani, siete lavati col sangue di Cristo, non dovete aver paura di niente di nessuno. Ma se non siete cristiani, occhio a giocare con queste cose. State lontano da tutte queste cose, cominciando dalla New Age, dalla gnosi, dalle sedute trascendentali, i e... e... viaggi astrali e tutta sta porcheria. Occhio, una volta che Satana entra, non esce. Eh? Attenzione. Allora, puoi essere liberato da Cristo però. Se sei un satanista e vuoi essere liberato da Cristo, Cristo è potente di liberarti. Cristo è potente, non devi aver paura. Quindi, Occhio a quei cristiani che vanno dicendo che credono alla vita extraterrestre, non li seguite. Io ve l'ho detto, noi ve l'abbiamo detto, poi fate come vi pare. Siamo in campo di denuncia in questo frangente del video e tutto questo c'entra con Apocalisse 9. La storia delle... a proposito, quando abbiamo iniziato uh, questa parte del video, abbiamo detto che CERN nasce nel 1954 a ridosso del 47-48 quando gli ebrei entrano in terra di Canaan, in Israele, anche il mondo, uh, il discorso ufologico nasce nel 1947, contemporaneamente tutto nasce lì, la stessa ONU, tutto nasce in, in quel frangente di tempo, è Israele che dà il via all'ultima generazione ok questa era la parentesi delle apparizioni e degli extraterrestri ok quindi abbiamo già parlato di tutte le coincidenze che ci si sono concretizzate nel CERN abbiamo aperto questa parentesi con eh, l'invasione degli extraterrestri quindi mo la chiudiamo e torniamo al CERN allora i scienziati del CERN i scienziati del CERN, dove stai? Dove stai? C'era quella foto che mi piaceva tanto. Non la trovo più. Va bene, così non fa niente. Allora, i scienziati del CERN sanno che esistono altre dimensioni, mondi spirituali, portali dimensionali, cose simili, eccetera, eccetera, eccetera. E testualmente hanno asserito che vogliono aprire queste porte, questi portali dimensionali lo hanno detto poco categoricamente perché vogliono mandare qualcosa di là. Sì, l'anima loro, gli rispondiamo noi, ovvero far venire qualcosa di là da questa parte. Mm. Benissimo. Chi disse questo? Chi lo disse questo? che vogliono aprire queste porte, queste altre dimensioni, questi portali dimensionali, questi mondi spirituali, questi paral universi paralleli, eccetera, eccetera, eccetera. Chi lo disse? Lo disse l'ex direttore del CER, chiamato Rolf Hewer. Questo lo disse. È... guardate qua, guardate che bel logo 666 questo è Rolf Heuer. voi pensate che questa gente è atea? sì? Ah, questi sono massoni o gnostici, la stessa cosa o satanisti, è tutto, è tutto lo stesso brodo quindi questo qui stette in carica come direttore del CER dal 2009 al 2015 e gli disse e, te, e citiamo le sue testuali parole quando ci riusciremo a fare appunto questa cosa qua, qualcosa o qualcuno, cioè ad aprire queste porte, qualcosa o qualcuno potrebbe venire da questa parte e a sua volta noi potremo mandare qualcosa da quell'altra parte, sì, le loro anime, certo, ci andranno, non vi preoccupate. Giocate, giocate a essere Dio, a creare il Big Bang, a creare l'antimateria, a creare i buchi neri, eh, a, a, a smantellare l'universo, a portarlo allo stato liquido. E per fare questo volete aprire questi portali di dimensionali, per a, a aprire i portali dimensionali lo dovete fare. E dovete costruire le cose appunto in determinati posti della terra tipo appunto il, ad, dove si ergeva il tempio ad apolio eccetera eccetera eccetera farlo in determinate date perché la massoneria, e la stregoneria il mondo ufologico la new age l'ognosticismo fa tutto in determinate date eccetera eccetera eccetera nulla è a caso e quindi lui disse testualmente, il direttore del Cerne che vogliono aprire dei portali dimensionali, di arte dimensioni, mondi spirituali, universi paralleli, per far venire qualcosa da questa parte. È quello che loro dicono. E come trasfondo abbiamo Shiva, abbiamo il 666, e abbiamo un cerne costruito dove si ergeva il Tempio ad Apolio, lo stesso Cerne si chiama Sante, Apoe, o meno sante eh, sante pauli al momento che viene da apoliacum eccetera eccetera eccetera bene Stephen Hawking quello che abbiamo appunto citato prima lo scienziato sapendo tutte queste cose sapendo chi è sta gente eccetera eccetera eccetera e avendo sentito appunto questa infelice affermazione che vogliono aprire sti portali dimensionali per far venire qualcosa dalle altre dimensioni a questa nostra dimensione disse citiamo le sue parole Voi state per aprire la scatola del pandoro Fate attenzione perché una volta che avrete tolto il coperchio e sarà uscito quello che ivi si trova mai più riuscirete a farcelo ritornare. Lo ha detto Steven Hawking. Mi ricordate quello scienziato che sta sulla sedia a carostelle? Bene, in tutto questo Dio sta guardando e li sta facendo arrivare dove stanno arrivando. Infatti per millenni l'uomo, l'essere umano, ha camminato col muletto, con l'asinello, col, col cavallo, con la carossa e solamente oggi, sono stati aperti i rubinetti del sapere, come fu profetizzato da Daniele 12.4, e l'uomo sta arrivando dove sta arrivando. Adesso avete capito perché per millenni Dio non ha permesso che l'uomo andasse oltre queste scoperte scientifiche, eccetera, eccetera? Te credo. Ecco che cosa fa l'uomo. Costruisce armi nucleari, aeroplani, sommergibili nucleari, portaerei. Per, va sullo spazio per conquistare la terra, costruisce il cerne per giocare ad essere Dio e lo fa in modo esoterico, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Ad asserire tutte queste cose che vi stiamo dicendo sono gli stessi scienziati del cerne. Vi metteremo alcuni link sotto, alla descrizione, già ve l'abbiamo detto. Quindi vogliono appunto creare tutto questo, materia scura, supermateria, antimateria, altre dimensioni, portali dimensionali, aprire queste porte, ricreare il Big Bang, creare buchi neri. Per non parlare appunto di tutte queste coincidenze, il 666 eccetera eccetera eccetera, se tu ti studi la biografia di Nikola Tesla, lui stesso ebbe a dire che gli apparivano delle entità che gli rivelavano, quello che lui poi scopriva quindi queste cose che poi l'uomo usa per costruire appunto il CERN le bombe atomiche eccetera eccetera è una conoscenza che viene dai demoni e non da Dio Dio ha creato l'uomo felice e contento aveva la sua casa il letto era l'erba e il tetto era il cielo viveva sotto una pianta e stava tanto bene questo è il tutto dell'uomo non è arrivare nello spazio e avere una vita frenetica dentro una città frenetica quando abbiamo tanto spazio nel mondo da poter stare ognuno con il suo pezzamento di terra e vivere tranquillamente del proprio orticello. Avremo altro che danneggiare la natura, non crediate a queste sciocchezze. La natura ipocriti che dicono stiamo superando lo smog con le autovetture qua e là e poi passano con gli aeroplani e ci lasciano le scie chimiche, ipocriti, il mondo è ipocrita, i governanti i politici sono governati non da cose buone ma da questi extraterrestri che sono demoni, lo dice la scrittura cominciando da Matteo capitolo 4 se lo volete accettare, e quindi noi denunciamo. Bene, quindi a questo punto vogliamo fare la famosa, del la famosa domanda del milione. Abbiamo visto che questi qua, no, partiamo da Apocalisse, abbiamo visto in Apocalisse che l'abisso è la prigione dei demoni, e che l'angelo caduto, dal cielo, anzi la stella caduta dal cielo gli fu data la chiave per aprire la porta dell'abisso e far fuori uscire tutti quanti i demoni e tu, eh, quelli che si trovano là quelli che dovranno uscire solo Dio lo sa ok e questo si concretizzerà a prescindere ora abbiamo visto che questi demoni poi si impossessano come com sempre stato delle persone, degli abitanti della Terra, in particolare dai governanti, dai politici, dal mondo scientifico, dai generali, da chi controlla l'economia, il discorso bellico, eccetera, eccetera, per fare le loro cose. Analogamente, a fianco a questo, abbiamo visto il Cerne che come obiettivo primario ha, l'hanno detto loro, quello di aprire portali dimensionali, eccetera, eccetera, eccetera e far venire qualcosa dall'altra parte a questa parte. Ora, la domanda del milione è c'entra qualcosa il CERN con l'apertura dell'abisso descritto in Apocalisse, capitolo 9? Ok. Io dico nessuno lo può sapere in modo tassativo. Quello che sappiamo in modo tassativo è che loro hanno questo sentimento e lo vogliono fare. Ora, se saranno loro ad aprire questa porta perché Dio ha permesso che Satana gli desse la conoscenza per fare determinate cose e i demoni useranno l'uomo per aprire quella porta attraverso il cerne, questo lo sa solo Dio. Una cosa è certa, quell'abisso si aprirà o tramite i demoni che useranno l'uomo per farlo o sempre tramite i demoni perché a Satana gli fu data la chiave, la chiave e per il tramite di nessuno ma lo farà lui da solo, una cosa è certa, quella porta si aprirà e una cosa è certa, il cerne è diabolico. È una coincidenza, sono tutte coincidenze, sono tutte coincidenze, ma sono fatti reali e oggettivi. E nessuno può dire che quello che abbiamo detto è falso, perché è tutto vero, documentato. È come dire che l'acqua non esiste, è come dire che il sole non esiste, è come dire che la terra non esiste. Non si può negare l'innegabile. Queste cose sono alla portata di tutti. Bene. A proposito, un dato interessante è che, dove sta? Quando parla dell'angelo dell'abisso il cui nome in ebreo è Abaddon e in greco Apollion, si trova nel verso 11 e il capitolo è 9. E quindi... 9.11 vi dice niente. La massoneria che copia tutto e studia la Bibbia, come dice il berillo di turno, eh? è vero che studiano la Bibbia, ma la studiano per il male dell'uomo e per calpestare Dio. Le peggiori stragi del mondo occulto, della massoneria, eccetera, eccetera, sono state fatte il 9-11, non è solo le Torri Gemelli, la stessa Prima Guerra Mondiale, quando fu finita, fu fatto il, alle ore 9, minuto 11 del giorno, me, me pare 11, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. E noi, se voi vi mettete a studiare le stragi della massoneria, eccetera, eccetera, eccetera, c'entra molto il 9-11. È un'altra coincidenza, sta lì ve la volevamo uh, dire se, eh, se anche queste cose non ti bastano ti voglio far vedere la, la, la statua di baphomet la statua di Bafomet, che è questa qua porta il numero 11 Che ne pensi come va vuoi il fazzoletto per asciugarti la fronte ti stai sentendo male non ti garpa questo video che ti è successo pigliati una camomilla bene allora potremmo proseguire andare avanti per molto tempo ancora No, finiamo qua, dai. Io penso che qua, cioè, veramente ancora ci sarebbe altro da dire e da spiegare, però il video già è lunghissimo. Quanto detto, è più che sufficiente. Stiamo assistendo all'ultimo risveglio del satanismo, la massoneria, la Gnosi, la New Age, Scientology, Sta porcheria, il mondo è pronto ad accogliere cristo a braccia aperte. Tutti i miracoli di menzogna, pseudo extraterrestri. E tu sei pronto ad accogliere Cristo quando suonerà la pronta la tromba, in qualsiasi momento stai cercando la pace e la santificazione senza la quale dice lo Spirito Santo e qui stiamo parlando del Signore e facciamo i seri quando parliamo del Signore facciamo i seri come giusto che sia noi amiamo il Signore stai cercando la pace e la santificazione come dice lo Spirito Santo senza la quale nessuno vedrà Dio ti stai studiando stai pregando stai leggendo la sua parola non siamo tutti chiamati a fare questo genere di studi ma basta un passo al giorno qualche versetto al giorno prega un po' al giorno frequenta una chiesa di sana dottrina cerca le cose del Signore e aspetta il Signore Gesù lo ha detto troverò io la fede in terra quando tornerò fede è tutto e tante cose ne abbiamo già parlato È un video anche di risveglio, lungo una quaderna mamma mia quanto è lungo questo video. Ma d'altronde noi spieghiamo tutto, dalla A alla Z. E per farlo ci vuole tempo. Qui c'è un'altra di statua. Ecco qua, numero 11, due bambini, perché Satana chiede sacrifici di bambini. E queste sono le corna, cornuto pure lui, come Cernunos e come tutti gli satanisti e i massoni. E un altro due, poi tra l'altro, uno e due. Hm. Noi denunciamo tutto ciò che è satanico, senza... Senza, senza indugio, senza mezze misure, proprio lo denunciamo. Se non ti piace, sei libero di non fartelo piacere. Non chiediamo comprensione, ma andiamo avanti per quello che riteniamo sia la strada biblica. Bene, questo è stato il video. Volete contribuire con questa piccola opera, questo piccolissimo ministerio? Potete farlo, potete iscrivervi al canale, potete cliccare sulla campanina, potrete, pot, potete condividere questi video, potete creare playlist, potete scaricarli e ricaricarli questi video. Eh, potete eh, farlo anche a nome vostro o a nome di nessuno, no, non chiediamo che venga riportato il nostro nome, non ci interessa. Eh, potete anche metterci il nome vostro, cioè non, non ci interessa. L'importante è che la parola di Dio circoli, la verità circoli, le persone vengano avvertite, avvertite quelli che vi vogliono ascoltare. Bene, cari amici, questo è stato il capitolo 9 del libro dell'Apocalisse. E mo' per adesso ci fermiamo con l'Apocalisse perché, come avete visto, porta via, detto proprio alla romana, un botto di tempo e torniamo in carica all'apologetica e a denunciare appunto il mondo ufologico, massonico, malinconico, faraonico, alcolico, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie per averci seguito. Vado a chiudere. Uh... yes Con voi è stato Alessio Evangelisti. Che Dio vi benedica. Gloria allo Spirito Santo, gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo. Grazie e se Dio vorrà ci si vede al prossimo videoprogramma. Shalom.